Ridi dai, mi fai, mi fai perdere tempo. Ciao. Perfetto, perfetto. Dio che la versa. Perché da qua si vede già che siamo sorelle, no? Quanto si sentiamo a 10? 10? 10? Che votazione? 10? 10? me lo sposto. Perché mi sento troppo alto ah vita poi quando in editing si sente la mia voce tu non ti senti e poi che c***o faccio? Tutte le parti tue le taglio e le alzo no, le no. <coughs> mamma come sono pallida rispetto a te sembro un cadavere vieni più avanti ti prego la luce la sto prendendo tutta io sembro veramente un vampiro ecco è già più zamata Marco! No! Si inizia? Cosa bisogna fare? Sono carina? Sei molto carina. Se non so, fai con comodo, tanto non mi farà fare sempre la stessa parte. No, dai, se ti viene da ridere, dillo tu piuttosto. Perché se per caso non posso fare così, è un po' lontano Non posso fare così, devo per forza parlare così. O posso parlare anche così? Se vuoi, puoi parlare anche così. Però io solitamente parlo così. Ma lo fa come parlava? Così, così come te? io non è un difetto non è un difetto come neanche è... allora ti sei soffiato il naso? sto per ho tutto so... questo pezzo è da togliere. No, fa niente, fa niente, dai. Mamma ti no, è la batteria se sto ri e rifai e si consuma ancora di più. Eh. <ride> <ride> Così sì, lo vedi. Dietro. Amore, per fare rumore, come faccio a farti fare? E com È come faccio A me ne va un po' bagnati. <ride> e che non ce li abbia io. I piccioni sì. <ride> Guarda cosa c'è. Tanto questo un giorno sarà tuo. Madonna, <ride> è un'invasione. Sì. stava registrando giusto? Sì. Sono sicura che abbia registrato. Dai, adesso dimmi che sono cose che caglutano tutti i giorni. Ti giuro, ti arriva un cazzotto sul naso. Quindi devo parlare così, sì, Non posso parlare così. Potresti se parlassimo sia io che te così. Mm -hmm. Però siccome a me sicuramente verrà da parlare così. Non parlerò anche io così, ci provo. È più bello, fa più effetto allora, Bene. meno. Mamma, <ride> no, che caldo. Non togli ti guarda! No, mi rovini tutto! No, mi rovini tutto! <ride> Come fa a sentire la tua voce la gente? Si sente se io parlo da qua. Non devi parlare così! Senta, senta, senta, senta, senta, questa cosa? Dai, muoviti. Non <ride> iniziare. Dai, Vino, non iniziare, per favore. Va bene, allora devo parlare così. Ma sì. direi che così è molto meglio. Che cagata. Ancora stanno facendo casino. ragazzi. c'è Lo sento, c'è bisogno che me lo fai sentire ZOI No, in realtà In realtà è Debbie Scusa Quindi, quello che io invece apprezzo Non far ridere, se no ci mettiamo il doppio. Aspetta, non <ride> <ride> Cosa c'è che ti fa ridere? Lo faccio apposta per vedere il piccolo. Rovinare sempre tutto. Mi rovini sempre tutto. Io voglio vedere come vi faccio i dettagli in cui parli e da un certo punto parti. Dai Marco mi rovini tutto. Vieni più vicino. peccato, no, perché non ti si sente. Mi si è strappato tutto. Non ricomincerò. No. Davvero non so più cosa in pausa, bravo genio, puoi stare fermo oh bravo ovviamente come al solito non mi lascio spocco Tanto Maya C'è il problema che manca in questo momento, con, il... con questo vento soprattutto Con questo, con, questo... <ride> con questa situazione Con questa situazione Fammi finire di fattarti il suggerimento Sennò come la taglio La faccio <coughs> io ti <laughs> non fare, non fare eh, non far finta che è uno specchio perché ti si capisce quando ti guardi eh. La sicurezza è della Sì, ma se sì, non risolvere, sì. si, può risolvere. No, si può risolvere. No, si può risolvere, ora ti faccio vedere come lo risolviamo. Posso stoppare nel frattempo? Sì, come si fa? No, così.